Fermi tutti, ho fatto uno dei più bei scherzi che mi siano mai riusciti. Praticamente cosa è successo? Tempo fa abbiamo partecipato a un concorso dove venivano estratti eh, delle persone per la vincita di, di una macchina, in particolare una smart, di cui la Rox è particolarmente innamorata. Uh, allora io cosa ho fatto? Ho creato una mail tipo come questa, dove proprio appunto diceva che avremmo vinto una smart, con tutti i nostri dati egregi signori avete vinto una smart, numero di banca, bla bla bla. E l'ho fatta talmente bene che eh, c'è rimasta troppo male quando <ride> ha scoperto che non era vero. Infatti guarda, io vi voglio lasciare al video perché fa troppo ridere e mi picchierà non so quante volte, infatti li innumereremo pure insieme. Quindi continuate per vedere il video e lasciate un like, e iscrivetevi al canale e condividete anche il video. Ciao! No, con dei talentuosi ingranati l'equilibrista l'equilibrista è <totipo> vinto la smart il ciclista è la pista hai vinto smart si è vinto smart è la banca sella come l'hanno dato io e guarda il futuro della tua pelle. Hai vinto! No. Oh, va, mi scherzo con no, la tecnologia. No, mi hai vinto, smuo... Lift manic. E' vero il signore, persino quando vuoi far sbagliare. Anche a casa. <ride> si sì, sì, sì. è rincasato. Esco, per favore. Va ci questa Sette risultati. Vincitori. Basta dire la pubblicità, <ride> boh. Dire abbiamo vinto. <ride> la pubblicità è stupida. Dov'è questa cosa che è venuta? Non lo direi, sei stupido, abbiamo vinto. Ma dove c'è scritto? Momi, cliccando nel link sottostante dovrete confermare i vostri dati anagrafici nella scelta di intestazione dell'auto riceverete l'auto nelle prossime sì. due settimane lavorative in maniera del tutto gratuito chiave in mano guarda adesso è arrivato ma va che la pubblicità allora, non, è super... M non è Città, signore, tu hai messo tutti i nostri dati, i nomi eh. Ma leggi! Sei... E come fai? Hai fatto uno scherzo Asmetto, Abbiamo senso. vinto, ma sei scemo! Complimenti, hai vinto un altro altro! <ride> <ride> Bohmina! Ma no, no. fatto uno scherzo! <ride> Oh no! Mammi! Eh. <ride> sì, ma la pubblicità se tu clicchi sul link dov'è? Mami, allora. Clicca sul link. Qua? E fare uno scherzo oh, così, mi... scusami eh no. Come hai fatto? Ma non si fanno dai oh. Come hai fatto? Ma volevo solo fare uno scherzo è <ride> è pubblicità, cielo Non è pubblicità E cos'è? Movi, banca sera adesso li chiamo domani, scusami eh, eh. domani? Io non so, tanto nei prossimi giorni. Dai momi, okay? <laughs> Dai momi, oh, scusa, scusa! Scusa! Ma momi, ma scusami, eh? C'è scritto, c'è scritto cliccando nel oh. suo link sottostante dovrete confermare i vostri dati, anagrifi. Anagrifi? Eh? <laughs> E nella scelta di intestazione Allora, ma mi ha detto che l'ho fatto io. Ma come hai fatto farlo? Non si fa... Dai! No. No. No. No. No. No. Non c'è così Non fare niente mom no. Dai Potrai mai perdonarmi mm. io, io ti amo Dai sì. no, ho fatto questo Questo piccolo scherzo Ma è piccolo piccolo sì, sì. Dai Mami ci sei rimasta male? Se sei male. Certo. certo, dammi un bacio. No. Mm. Avete una casa da offrirmi? Non c'è bisogno, c'è il giardino. C'è il giardino?